Allora, eh, ripeto, il parere si riferisce alla durata che con questo emendamento viene eliminata, quindi secondo me insomma l'ho messo qui in chat a riflettere sul, sul parere. E invece su quanto diceva il consigliere Corsetti un po' fuori contesto però riguarda sempre la durata per carità eh, la 81-2020 definisce una durata al 31 ottobre 2021 delle occupazioni eh, il consigliere Corsetti fa molta confusione con quanto ha fatto il Ministro Franceschini e il Parlamento e il Governo, che non è entrato nel merito della durata, ma delle termini, delle domande, degli esoneri COSAP e delle deroghe. Ecco, quindi solo le deroghe intervengono sugli investimenti, oltre alla durata. Ecco, secondo me il Governo sta sbagliando a fare eh, delle deroghe di tre mesi in tre mesi perché eh, le attività produttive hanno una necessità di, di avere una finestra per valutare gli investimenti che non può essere di tre mesi per effettuare un investimento che le possa salvare oggi dal, dal baratro. Insomma. Quindi secondo me anche il governo dovrebbe, se vuole entrare nel merito delle durate e delle deroghe, definire un periodo più lungo e casomai, eh, almeno fino a ottobre, come abbiamo fatto noi, se non a fine anno, vista eh, la, la prosecuzione dell'emergenza Covid che ci eh, porterà sicuramente alla fine del 2021, Presidente. Grazie.